Ciao a tutti, sono Leopoldo, sono appena tornato da Hong Kong in realtà ho, fatto il, ho preso parte all'Internship Combiner Program quindi ho fatto tre mesi a Shanghai e tre mesi a Hong Kong due diversi stage in azienda e sono appena rientrato in Italia Lo stage sia a Shanghai che a Hong Kong è stato molto attinente a ciò che io desideravo eh, sia a livello di formazione mia professionale come curriculum, quindi come esperienza lavorativa, sia come esperienza a livello umano. Io eh, avevo intenzione sinceramente di, di fare un percorso che mi portasse a espandere molto il mio, il mio livello culturale e di contatto con una, con una cultura molto diversa e entrambi gli stage eh, sono stati molto attinenti a ciò che io volevo perché mi hanno permesso di espandere molto le mie conoscenze e di girare, di girare moltissimo. E di stare il più possibile a contatto con le persone il valore aggiunto dei due stage è stato senza dubbio eh, la possibilità di, di crescere di crescere molto eh, ho imparato moltissimo a livello lavorativo proprio come sviluppare dei progetti di lavoro io ho fatto due stage di tipo molto diversi da una parte ero in una società eh, che mi dava la possibilità di prendere parte a vari eventi e di promuovere proprio la, la società e i suoi servizi presso clienti potenziali o clienti che erano già, che erano già parte della società, mentre a Hong Kong stavo in una, in una società che mi ha dato la possibilità invece di organizzare questo tipo di eventi, quindi ho visto praticamente eh, entrambe le facce della medaglia e questo mi ha permesso di, di crescere moltissimo. Avendo avuto già delle esperienze pregresse lavorative in Italia, prima di partire per, per Shanghai e poi successivamente per Hong Kong, devo ammettere che la differenza l'ho trovata soprattutto nella, nel riconoscimento della meritocrazia e nella possibilità di ambire a posizioni di, di alto livello senza dover per forza aspettare un periodo di tempo eh, prestabilito, nel senso Uh, in Italia mi sono abituato al fatto che probabilmente nella maggior parte delle occasioni per arrivare a una posizione uh, tra virgolette senior devi fare un percorso uh, che va a prescindere dalle tue capacità è già prestabilito sia che tu sia bravissimo sia che tu invece faccia il minimo indispensabile mentre in Asia uh, quasi tutte le società ti hanno la possibilità se sei una persona disposta a sacrificarti, se sei una persona disposta a stare a determinati ritmi e tutto quanto di bypassare quelle scale e salirle in ascensore. Io sono appena rientrato, quindi eh, il, mio, il mio atteggiamento al momento è quello di vagliare tutte le proposte che mi verranno fatte. Devo ammettere che eh, l'esperienza in Asia in generale ha dato un grosso, un grosso boost al mio, al mio curriculum e devo, e devo ho constatato che sostanzialmente c'è un diverso modo di porsi nei miei confronti da parte di chi mi contatta e questo ha cambiato molto proprio il, eh, il modo in cui affrontare anche poi eventuali proposte. Ho avuto anche proposte per fermarmi sul posto in Asia. Rapidità è sicuramente una delle prime parole che mi viene in mente da associare a questa esperienza perché tutto, tutto quello che si fa eh, va a un ritmo diverso va a un ritmo diverso, c'è sempre qualche cosa da fare, c'è sempre qualche cosa anche da lasciare perché obiettivamente non si può fare tutto si prova a fare almeno 9 cose su 10 quando ti vengono proposte perché comunque sei in un posto che non ti lascia scampo da questo punto di vista sei sempre, sei sempre dentro qualcosa, sei sempre in un posto nuovo sei sempre a contatto con nuove persone, con nuove proposte sia lavorative che eh, proposte di, di svago piuttosto che di, di formazione anche a, livello, anche a livello personale, quindi sì sicuramente crescita, ritmo e velocità sono, sono le prime tre parole che mi vengono in mente ad associare sia all'esperienza a Shanghai che all'esperienza a Hong Kong, in maniera diversa ma tutte e due queste esperienze hanno avuto come focus principale proprio questo tipo di percorso, un percorso di crescita molto molto rapida. quando sono arrivato a Shanghai ho scoperto che in, nella mia casa, nel mio complesso residenziale c'era un campo da tennis ed essendo io un grande appassionato del tennis e giocando a tennis da sempre avevo l'intenzione anche di proseguire in questa cosa a Shanghai pur sapendo che magari non sarebbe stato facile, invece sono stato fortunatissimo, ho avuto questa opportunità. Quando ho visto eh, il campo da tennis occupato da un Potenziale maestro e un allievo, ho deciso di provare a confrontarmi con loro e provare a chiedere se fosse possibile eh, riuscire a giocare. E, e il problema era ovviamente a livello comunicativo, nel senso che io non parlavo ancora il cinese e a Shanghai è molto complicato trovare qualcuno che parli un inglese buono, anche sufficiente, quindi la prima comunicazione è stata in maniera quasi preistorica, scritta per terra con dei sassi e a gesti, però siamo riusciti comunque a organizzarci per, per giocare insieme a breve nel, nel pomeriggio stesso e poi da lì in poi per giocare sempre, almeno una volta alla settimana in quel campo. È stato molto bello anche vedere come eh, le nostre eh, interazioni comunicative siano cresciute man mano che, la, che, la mia, che il mio percorso a scuola stava proseguendo abbiamo cominciato ad avere delle no, discussioni, non è vero perché non sarei stato in grado di farle, però se non altro un minimo di un minimo di comunicazione io consiglierei un'esperienza in Cina a chiunque, a chiunque ne abbia la possibilità, nel senso che è, una, è un tipo di percorso meraviglioso e che ti fa, ti fa cambiare l'approccio sia alla vita professionale che alla vita personale eh, veramente veramente formativo sotto ogni punto di vista eh, devo ammettere che senza, senza l'aiuto di 4STARS certi momenti sarebbero stati difficili quindi sì io consiglio il percorso questo tipo di percorso appoggiandosi a ForStars perché obiettivamente qualsiasi tipo di disagio qualsiasi tipo di preoccupazione qualsiasi tipo di eh, problema si possa venire a creare eh, a me l'hanno sempre, sempre risolto in anticipo cioè prima ancora che si ponesse questo problema già era risolto <totiposite> a tutti